questo video dove cercherò di spiegarti come crearti la tua piccola officina fatta in casa spendendo relativamente poco. Allora, come prima cosa ti consiglierei di avere un banco da lavoro, che sia grande o piccolo l'importante importante, che hai una superficie su cui appoggiarti dove riesci a fare i tuoi piccoli lavoretti. Una griglia da parete, se hai la possibilità di averla meglio perché riesci a avere tutti, tutte le chiavi che ti servono a portata di mano messe in un modo ordinato quindi quando hai bisogno di prendere una chiave sai già che ce l'hai qua come terza cosa per prendere le chiavi tutto l'essenziale senza andare a spendere troppo siccome tante chiavi penso che già lo sai se le prendi singole ti costano anche tanto ti consiglierei di prendere questa cassetta la trovi tranquillamente da Decathlon sul prezzo più o meno di 50 euro e all'interno trovi praticamente tutto l'essenziale dalle chiavi per il pacco pignoni dalle chiavi per il movimento centrale per la catena è praticamente tutto all'interno troverai anche le brugole non so se hai già notato ma per una bici di solito un 70% di viti sono brugole dalla 4 alla 6 qualche 2,5 poi dipende però l'importante è avere delle buone brugole qui all'interno ci sono queste dalla 2 fino alla 6 e praticamente tutte le chiavi ti mancherebbe l'8 sono fatte con una punta arrotondata e una punta... Standard, normale. Se vuoi fare qualcosa di fatto meglio puoi prenderti anche delle brugole a parte un po' più professionali per evitare di spanare le viti, se non ti senti tanto sicuro soprattutto. Altra cosa ti conviene sempre avere una chiave di anonometrica, questa non è all'interno della scatola che ti dicevo prima a me questa l'hanno data assieme alla bici, che chiude fino a 6 Nm sempre, posso cambiare anche lui è importante perché soprattutto se hai una bici in carbonio riesci a chiudere tutte le viti ad un certo newton metri, che sia 2, che sia 6, che sia 10 in caso esistono anche vite, cacciaviti scusa, dinamometrici, ti lascio qualche esempio qua in alto vediamo se riesco e dove puoi chiudere le viti soprattutto, soprattutto movimenti centrali e pacco pignoni che hanno dei non più alti dai 2 fino ai 50 quindi una chiave così molto più professionale costa un pochetto in più però riesci ad avere una resa maggiore altra cosa che ti vorrei dire è prendi un cavalletto ne trovi anche di abbastanza economici dai 30 a 50 euro quelli basici che già possono andarti bene oppure spendi qualcosa in più ovviamente è qualcosa di più quali qualitativo Riesci con questo a mettere a posto la bici e soprattutto lavarla lavandola ti consiglierei di usare queste spazzole un esempio è lei che può andare bene sia per il pacco pignoni perché te lo fa pulire sia con queste, questa piccola grattugia che passa in mezzo ai pignoni e ti pulisce all'interno se c'è un po' di terra, se c'è un po' di, di erba te la toglie e ovviamente li puoi spazzolare su anche con questo puoi pulire la catena quindi con questa puoi farci tutto ovviamente ti direi di prendere qualche chiave in più anche qualche spazzola in più può sempre andare bene può sempre andar bene per pulire sia la catena che anche magari qualche piccolo pezzo del telaio qua non qualcuna ma ne esistono infiniti tipi quindi molto importante per tenersi cura della propria bici soprattutto perché la catena è un componente che si arrugginisce facilmente e che l'usura, se la usiamo tanto e non la trattiamo bene, dura poco e per evitare di trovarci a piedi, è sempre meglio tenerla bene con olio, sgrassandola sempre bene, mettendoci sempre il proprio olio vi direi di prendervi degli oli, uno al teflon e uno alla ceramica perché dipende anche dalle temperature che ci sono e dagli agenti atmosferici questo ad esempio è un olio ceramico che può andare bene se non c'è pioggia perché non si lava via in caso di pioggia un olio ceramico non è il massimo perché viene lavato dall'acqua quindi vi consiglierei un olio al teflon che è fatto proprio apposta per l'acqua anche e può andare bene anche all'interno delle guaine dei cavi e un'altra cosa che trovate sempre all'interno di questo cofanetto che vi ho parlato prima è lo catena. se dovete cambiare una catena, se la dovete accorciare siete pur tranquilli con questo un'altra chiave che vi consiglierei di avere è questa per verificare l'usura della catena e questa per aprire e chiudere la falsa maglia quando devo andare a, a sostituirmi la catena basta che me ne accorcio magari con una falsa maglia e poi per attaccarla prendo una falsa maglia proprio e con questa chiave riesco a chiuderla bene proprio per serrarla al massimo altre cose che magari ti consiglierei allora in questo caso già c'è praticamente tutto all'interno di questa cassetta dimenticavo anche la chiave per i raggi che trovate sempre all'interno se qualche raggio si smolla potete chiuderla proprio con quella se non sapete mettere mano sulle ruote meglio non far malarne e andare da un qualcuno che, che ne sa all'interno troverete anche le chiavi per i pedali stavo dimenticando questa cosa molto importante non so se, siete, se vi è mai capitato di togliere un pedale e provare con una chiave di questo genere. Sapete che fate fatica, perché il pedale praticamente si sigilla. È un bel casino, se avete solo una chiave di questo genere. Questa è fatta proprio apposta, con una presa più grossa, essendo comunque più lunga, avendo più presa, per togliere i pedali. E per evitare ovviamente che il pedale si sigilla e non lo riusciamo a togliere. Questa è una cosa molto importante, non so se vi è mai capitato magari, un pedale che l'ha da tanto tempo fai la sua fatica a toglierlo e come ultima cosa se ne hai la possibilità se magari ti viene voglia di mettere mano la bici avere dei grassi almeno un grasso grippante e se hai una bici in carbonio una, una pasta apposta per il carbonio per magari un tubo sella o per magari un manubrio in carbonio e con questo penso di avervi detto tutto e già qua avete l'essenziale per mettere mano sulla bici e per tenerla, tenerla sempre al meglio. Spero che sono stato utile e se avete domande fatele pure qui sotto nei commenti, le accetto volentieri e cercherò di rispondervi. Con questo chiudo e ciao!